Fair play! Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Fairplay, la rubrica del lunedì di nel Radio che vuole scoprire tutte le curiosità e le novità provenienti dal mondo dello sport sostenibile. Si deve rimanere a casa, ma si possono mantenere anche e acquisire anche stili di vita attivi anche all'interno delle mure domestiche. Questo è l'obiettivo della WISP che lancia la campagna, la palestra è la nostra casa. Ne parliamo con Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della WISP. Buongiorno vicepresidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi dell'opportunità. Allora, in poche parole, in cosa consiste questa campagna? Sì, siamo purtroppo in settimane di stop forzato da ogni attività, quindi anche dalle attività eh, sportive motorie. Per cui, come WISP, grazie al, tessuto, al nostro ricco tessuto associativo, oltre 1.300.000 associati, 16.000 associazioni e società sportive, e una presenza capillare in ogni angolo d'Italia, e grazie soprattutto appunto. Alle nostre associazioni, a tanti volontari, tecnici, istruttori, abbiamo lanciato sin dalle revisioni di Stoffi mm. questa campagna nazionale social: La palestra è la nostra casa e in quel modo attraverso la nostra rete internet attraverso il nostro sito wisp.it che poi si declina con tutte le testate territoriali e regionali sulla nostra pagina poi social Facebook ma anche Twitter e, e Instagram stiamo appunto ogni giorno rilanciando tantissimi contributi video che ci arrivano appunto da ogni angolo eh, d'Italia eh, sono ormai migliaia eh, di video tutorial eh, appunto affrontati da istruttori insegnanti wisp eh, che si sono messi a disposizione volontariamente per di fatto offrire ecco, opportunità di sport, opportunità di movimento a tutte le persone di ogni età. Abbiamo video tutorial e contributi con lezioni di eh, danza in tutte le discipline, ginnastiche, attività fisiche adattate, attività fisiche e attività motorie sostanzialmente per tutti. Poi eh, passando i giorni il... Eh, la nostra, il nostro web ecco, diciamo così, si è arricchito anche di video divertenti, giochi per intrattenere le famiglie con grande attenzione soprattutto ai più giovani. L'obiettivo è quello per le nostre associazioni di restare in via continuativa in contatto con i propri associati, con i propri tesserati e diciamo così anche un po' per drammatizzare questo certo. settimane di gianti da un lato per far Rispettare dire, in maniera divertente ecco, le indicazioni che ovviamente ci vengono dal governo e dalle autorità sanitarie competenti. Ma proprio a proposito del restare in contatto, avete anche modo di eh, verificare quanto è seguita poi questa campagna? Assolutamente, le visualizzazioni attraverso le nostre pagine social stanno raggiungendo veramente dei picchi che devo dire sono per noi inaspettati e poi all'interno di questa campagna, appunto, la palestra della nostra casa. I nostri settori di attività la stanno declinando, ecco, con le singole specificità delle singole discipline. Ecco che la palestra, la nostra casa, è diventata per esempio per il mondo del calcio, amatoriale in campo. La nostra casa per il mondo del pattinaggio, <ride> quindi si è declinata. La diciamo. È la nostra casa esattamente si è, si è declinata. E poi abbiamo avuto domenica scorsa anche questo appuntamento speciale, diciamo, sempre all'interno, sempre nell'ambito della campagna. La palestra, è la nostra casa di città, la nostra casa perché con una vericità virtuale anche questa con decine di collegamenti da ogni città eh, d'Italia con i nostri dirigenti, con i nostri tecnici, con i nostri associati, con i nostri atleti, che è stato come dire il mondo come il 19 aprile ecco, percorre diciamo virtualmente lo stesso di città, diciamo che ormai il mondo virtuale è diventato un compagno inassidabile per lo sport ma a proposito di eh, virtuale, comunque adesso ormai si parla sempre della, della fase 2 della ripartenza, voi l'avete già pianificata? Noi la stiamo pianificando ovviamente nel pieno rispetto di quelle che man a mano saranno eh, le disposizioni del governo e anche nel rapporto ovviamente con, eh, con le regioni. Ovviamente la WISP è un'associazione che è presente in tutti i territori italiani, in tutte le regioni, quindi stiamo coordinando a livello nazionale sicuramente ecco, una, una fase di ripartenza che ci vedrà sicuramente pronti a partire dai nostri settori di attività nazionali che nel lavoro anche con i comitati regionali e territoriali stanno proprio diciamo, ideando ecco, nuove forme di eh, attività, ovviamente a partire da tutte le attività in ambiente, in outdoor che sicuramente saranno diciamo, le attività che potranno partire per, eh, per prime. La WISP da sempre ha una grande attenzione allo sport, ovviamente allo sport di base, allo sport sociale e cerca di favorire un diritto, l'accesso alla pratica sportiva per ogni età della vita, abbiamo di fronte une, una stagione collettiva sicuramente molto importante per tutti gli sport in ambiente, un certo. tema della sostenibilità ritorna e in queste settimane c'è un grande lavoro anche da parte dei nostri comitati territoriali, delle nostre società sportive per cercare, e dire, sarà questo possibile, ecco, di partire con... Un'attività importante la prossima estate a favore soprattutto dei più giovani. La WISP ha grandissima esperienza di organizzazioni di centri sportivi e sportivi sportivi. Verso il 10 giugno poi in tutte le regioni terminerà l'anno scolastico, ovviamente completato in maniera particolare quest'anno. Attraverso le lezioni a distanza, mano a mano che ci sarà la ripresa anche delle attività produttive, ci sarà anche la necessità ecco, delle sue famiglie, con i genitori che torneranno diciamo, alle, loro, alle proprie occupazioni lavorative. Con quest'anno sicuramente ecco, un aiuto che non potranno quasi sicuramente avere da, da nonni o parenti. Ecco, L'attività sportiva la prossima estate, nella fase di ripartenza, potrà dare un grande sostegno educativo ma anche... Lavoro, ma anche un grande sostegno alle famiglie. Anni. Ma anche un modo per far mettersi questo periodo alle spalle, diciamo. Assolutamente, proprio, proprio così lo sport potrà diciamo noi, essere veramente un valido strumento di, di ripartenza per tutti noi e anche dal punto di vista economico, perché non dimentichiamo certo. che comunque lo sport di base muove l'economia in maniera importante, l'economia del nostro paese e qui poi c'è diciamo, tutto l'impegno della nostra associazione ogni giorno ovviamente a eh, diciamo, sostenere ma soprattutto diciamo così, fungolare ecco, eh, il governo, funbella, fungolare i decisori rispetto a tutte le misure di sostegno che già in parte sono arrivate e, e contiamo che ne arrivino ancora eh, gli ulteriori per sostenere eh, tutto lo sport di base, soprattutto le società sportive che ovviamente stanno soffrendo, rimane di certo. stop e stanno soffrendo anche dal punto di vista economico. Grazie, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, io ringrazio Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della WISP, per essere stato con noi, grazie vicepresidente. Grazie a voi, buona giornata. Altrettanto invece...